Ciao amici e benvenuti, voglio farvi vedere il lavoro che sto facendo del kit diamante, del video che avevo fatto tempo fa eh, vi faccio vedere a che punto sono arrivata quindi, adesso tolgo la carta e vi faccio vedere la donna che dovevo fare, che devo fare questa e questa qui, questa qua piccolina e voilà! Guardate che bella che sta venendo, sono arrivata a più di metà, adesso continuo, è davvero, davvero, davvero molto, molto, molto bella, guarda come sbiarluccica. bellissima, come vi ho già detto c'è una tela appiccicosa che metto tutte le pietrine, queste sono le pietrine come vi ho già spiegato ci sono le cartine con tutti i numeri qui c'è l'agenda nel fianco nell'agenda che ehm, spiega il numero e il simbolo che dovete prendere è una cosa molto molto molto facile da fare lo possono fare tutti e qui ci sono tutte le varie cartine di pietrine adesso a me servono queste e le vado a sistemare questa è la paletta per tenere le pietre che scuotendola le pietre vanno al loro posto quindi mi facilita a prenderle giù una una sembra è un lavoro un po' lungo non è che sembra è un lavoro lungo però è anche un lavoro che si fa quando si ha un po' di tempo per rilassarsi eh, non serve tantissima concentrazione quindi è molto facile da fare devi un attimo essere pratica con le, pin le pinzette ma ci sono anche altri attrezzi come ho fatto vedere prima che si possono prendere appunto con questi attrezzi qua voglio provare questa qui vediamo un po' questa che non l'ho ancora provata e sempre, sono sempre pinzette da prendere le pietrine come si fa? c'è questo gel si toglie la pellicola lo spiego ancora una volta per chi non ha visto il video precedente ah, metto qua sotto così lo vedete sotto la telecamera si prende un pochino di questo gel adesso qui sono un po' scomoda perché ce l'ho in mano lo riprendo ecco un pochino di questo gel se si prende la pietra la pietra rimane appunto in questa pennetta e si appoggia e così si va avanti in questo modo si va avanti con tutto il disegno che dirvi? il prossimo video sarà con il lavoro finito mi raccomando un like se vi è piaciuto il video seguitemi e ciao ciao ciao ciao ciao al prossimo video ciao